sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo raccoglitore per foglia 4. Eh, il tutto nasce da eh, una, una richiesta che mi è stata fatta da una musicista, Marta, che mi ha chiesto un'idea per realizzare un raccoglitore per contenere i suoi spartiti, che fosse un po' eh, più particolare, un po' più carino dell'anonimo raccoglitore probabilmente ad anelli che utilizza, che utilizza in questo momento. Quindi diciamo che da questo è nata questa, questa, questo video e questa, questa idea di raccoglitore. Allora vi faccio vedere come ho eh, deciso di realizzarlo io. Allora, innanzitutto eh, ho deciso di eh, utilizzare una chiusura così negli angoli, da ambo le parti, perché mi sembra un modo per tenere meglio fermo il tutto. Anche se eh, mettete tanti fogli e insomma, eh, diventa tutto di un, di un pochino pesante, in questo modo rimane tutto molto più fermo. Quindi, questo è il sistema che ho utilizzato per chiuderlo, e sul davanti, adesso lo apro, sul davanti, ho realizzato due tasche, una e due. Queste due tasche poi vedrete nel momento in cui, nel momento in cui vedrete la realizzazione proprio della struttura. E le ho realizzate creando delle alette da un centimetro sui bordi della, della carta che ho utilizzato per fare le tasche questo perché? perché? volevo che le tasche fossero più capienti che ci fosse un po' più di margine per poter inserire più cose all'interno ad esempio vi faccio vedere questo libricino che quindi insomma ha già un certo spessore voi riuscite tranquillamente ad inserirlo perché avendo appunto questo, queste alette che si vanno ad incollare sulla struttura eh, rimangono più gonfie e permettono di inserire più cose il frontale l'ho lasciato molto molto semplice per perché? perché volevo evitare di eh, magari mettere delle cose delle particolari sporgenti che poi sono scomodi nel momento in cui bisogna utilizzarlo deve essere una cosa funzionale quindi come decorazione ho utilizzato semplicemente e della carta un, un centrino, i miei fiori queste sono tutte carte fa parte del pacchetto centrini che trovate nel, nel mio canale Creations Candida su Etsy come download digitale e poi i fiori che avete visto ormai in diversi miei lavori che sono anche un altro foglio di un altro pacchetto digitale adesso vediamo come ho realizzato l'interno del mio raccoglitore allora qua abbiamo aletta laterale che mi chiude e mi permette di bloccare i miei fogli sull'esterno e poi ho eh, creato queste due alette con tanto di chiusura proprio per bloccare ulteriormente i miei fogli per avere la possibilità di inserire più fogli e, avere, e, non, farli, e non farli muovere all'interno del, eh, del mio raccoglitore questi vedete sono fogli a 4, questi sono i fogli sempre che ho realizzato io vedete che sono tranquillamente tranquillamente si possono accomodare tranquillamente perché intorno c'è ancora spazio questi sono già tanti fogli vi faccio vedere che sono veramente tanti poi tra l'altro sono anche stampati su carta eh, da, da 170 grammi che è quella che utilizzo per stampare la mia carta digitale quindi hanno uno spessore notevole e anche un peso notevole vi assicuro quindi ne ho già messi tanti guardate qua ce ne sono ancora questo è il pacchetto centrini vedete ce ne sono ancora e ce ne potrebbero stare tanti altri quindi risulta anche essere molto, molto capiente come, come raccoglitore quindi andiamo a richiudere la nostra la nostra parte qui di sinistra in questo modo qui poi vi, vi farò vedere durante la procedura come realizzare questa chiusura. E chiudiamo il nostro laterale. Diciamo che nella parte centrale ho creato una tasca, esattamente come quella che ho creato sul frontale, quindi munita di alette, per cui molto capiente. Infatti vi faccio vedere. Qua ho inserito dei fogli dei miei download che ho già ritagliato, che sono tanti ho ancora messo dei centrini che utilizzo per i miei lavori e ho utilizzato ho messo così giusto per darvi un'idea due buste vedete qua per esempio c'è della ci sono i miei fiorellini già ritagliati così non vanno in giro e adesso so che li ho messi qua vedete che e ancora c'è spazio eh? quindi volendo si potrebbero inserire altre cose anche qui ho utilizzato proprio un una decorazione minima e molto piatta per non andare a creare problemi quando giriamo le pagine, quando spostiamo il tutto. Allora, dall'altro lato della pagina, invece, ho voluto aggiungere un block notes che può sempre tornare utile quando magari si vogliono prendere degli appunti veloci e magari non si ha la carta a portata di mano e ho creato questa busta. Questa busta che ho utilizzato nello specifico io per inserire particolari di carta scrap di ritagli di carta scrap la busta è trasparente quindi riesco a vedere quello che c'è all'interno è una busta che ho realizzato con semplicemente una di quelle buste ve le faccio vedere ma poi ve lo dirò anche mentre realizzo il video vedete queste buste per i raccoglitori l'ho realizzata in quel modo l'ho fatta trasparente così si può benissimo vedere all'interno munita di calamita così quando si chiude non si muove più e quindi ho pensato di arricchire diciamo l'interno anche con due particolari un po diversi poi abbiamo di nuovo la stessa cosa che vi ho fatto vedere prima ma comunque vi apro anche questa le due lette, con la possibilità di inserire questa è la decorazione che ho fatto Qua ci sono altri fogli della mia carta scrap, vado a richiudere così, ho tenuto il laccio chiaramente più lungo perché nel momento in cui aumentano i fogli ci vuole più spazio, anche di qua aletta per bloccare i fogli così non si muove più nulla praticamente, chiudiamo, dietro di nuovo tasca. Che adesso ho lasciato libera, ma una tasca dove volendo si può inserire quello che si vuole. Quindi vado a richiudere le mie, con il mio elastico in questo modo e in questo modo. Quindi, adesso che l'avete visto dentro e quindi avete visto che l'ho riempito con tanta carta, vi assicuro che questo adesso ha un bel peso. Vedete che comunque rimane tutto molto stabile, i fogli dentro rimangono bloccati e direi che. Mi sembra una buona idea per raccogliere, nel mio caso per mettere un po' d'ordine tra i miei fogli e per riempirlo come meglio credete. Io l'ho riempito con la mia carta scrap, ma chiaramente è qualsiasi tipo di foglio a 4, qualsiasi tipo di, eh, di cosa vogliate voi eh, mh, tenere un po' in ordine, questo potrebbe essere una buona idea. Bon, vi ho fatto vedere il lavoro finito come ho deciso di realizzarlo, adesso non ci resta che vedere come creare la struttura e come ricoprirla per realizzare la struttura del mio raccoglitore eh, ho utilizzato semplicemente due cartelline che potrete trovare tranquillamente in qualsiasi cartolibreria sono due cartelline uguali che io a questo punto cosa farò? andrò ad incollare come? allora tenendo sia a destra che a sinistra la parte questa che mi chiude eh, la zona dove voglio tenere i miei fogli a quattro, non faccio nient'altro che andare ad incollare tra di loro queste due pagine delle mie cartelline. E questa sarà la struttura centrale. Dopodiché il raccoglitore, come avete visto nella presentazione, è poi semplicemente questo. Quindi, prima cosa da fare, vado ad incollare le due parti tra di loro. Per fare questa operazione ho munito uno dei due lati di biadesivo. Adesso cosa faccio? Devo andare ad incollare i due lati così, quindi in questo modo. Visto che questo biadesivo è molto tenace, io cosa faccio? Vado a togliere solo, eh, a spendicolare solo questi due pezzi di biadesivo. Dopo farò, farò il resto. Quindi, l'importante è tenere bene allineati, allineate le cartelline, così. Anzi, guardate, faccio una cosa in più, così siamo proprio tranquilli. Facciamo così, proviamo se... Vado a mettere del, del nastro di carta, facciamo così, così evitiamo proprio vado a bloccare con del nastro di carta la parte, lo faccio più in alto così si vede, ecco la parte inferiore qui di una cartellina così in questo modo le vado a bloccare perfettamente allineate Date, eh? così poi se preferite potete anche eh, incollarle con della colla vinilica per esempio però visto che io ho questo biadesivo che è molto tenace preferisco incollarle con questo quindi cosa vado a fare vado a sollevare le copertine che devo adesso è tutto bloccato quindi non rischio di, di sbagliare e vado a fare a incollare la parte sottostante ok adesso posso togliere il nastro di carta da tutte e due le parti non ho premuto molto perché altrimenti rischiamo esatto di rovinare la cartellina ma è tutto a posto e vado a spellicolare il biadesivo tutto il resto così posso incollare bene i miei due lati. così sono sicura che non si scolla più nulla così in questo modo qui Fortunatamente sto riuscendo, ho parlato troppo in fretta perché a volte questo, questo nastro non riesco a spellicolarlo velocemente. Sì, ce l'abbiamo fatta. Okay. Quindi a questo punto andando a fare in questo modo qua eccoci, ho i due lati della mia, delle, dei miei due, delle mie due cartelline perfettamente incollate. E quindi qua riconoscete già il raccoglitore che vi ho fatto vedere prima ora come l'ho composto ehm, non vi farò chiaramente vedere eh, come ho incollato tutte andrò, cioè come incollo tutte le varie parti perché eh, insomma è una cosa noiosa ci va del tempo e quindi, e quindi è inutile che io vi faccia vedere passo passo anche col veloce come la incollo però eh, vi voglio far vedere come ho, eh, realizzato alcuni particolari allora intanto questo formato di cartellina non mi permette di utilizzare una, un semplice foglio 30x30 eh, e basta per coprire una superficie perché non è sufficiente perché è più grande quindi bisogna sempre utilizzare più carte per eh, foderare il tutto però allora io cosa ho fatto nella copertina eh, diciamo nel, nel frontale del mio, dos, del mio raccoglitore per esempio ho, ho fatto in questo modo ho ritagliato ecco vedete questa è una carta che è il mio 30 che arriva, arriva qui e quindi non riesco a finire non riesco a finire la mia la mia copertina però cosa ho fatto? ho ritagliato una base e poi ho fatto due tasche allora vi faccio vedere come ho fatto le tasche Ora io posso anche dirvi la dimensione, ve la dico, la dimensione della mia cartellina, però questo non vuol dire che, che magari la cartellina che comprate voi sia perfettamente uguale. Per cui io vi dico la mia così capite come mi sono mossa io, poi voi potete nello stesso tempo fare delle misure leggermente diverse. Allora la mia cartellina è 24,6 quindi ehm, la carta io chiaramente l'ho tagliata a circa 24 e mezzo leggermente più piccola in modo da lasciargli un minimo di bordo idem per le tasche che saranno praticamente il mio eh, 24 e mezzo al quale ho aggiunto un centimetro per parte vedete e dopo ho fatto il piego per creare la mia tasca in questo modo in modo che una volta che io vado di incollarla così mi rimanga un po' di, di apertura per permettermi di, di far entrare qualcosa di leggermente più spesso in questo modo praticamente ho creato due tasche questa per esempio è alta 17 ma è abbastanza relativa perché io la metterò un po' dove, dove mi interessa dove voglio nello stesso tempo ne ho creata un'altra con la stessa larghezza i tre pieghi da un centimetro ma alta 12,5 mezzo che sarà l'ultima che metterò in questo modo qua. Così quindi andrò, diciamo a bloccare, a incollarle in modo da avere: ecco, una situazione del genere, ora centimetro più, centimetro meno, non, non, non è un problema. Era solo per farvi vedere come ho realizzato la prima la, la copertura della prima della copertina e della prima pagina. Mentre per esempio un'altra cosa che vi faccio vedere, allora, per quanto riguarda questi, questi bordi, anche qui avevo lo stesso problema perché il 30 non mi copre tutto. Quindi, cosa ho fatto? Ho realizzato con due pezzi di carta: allora, questo. Un pezzo ho usato un pezzo da 30 per fare la parte più lunga e sopra sono andata a ritagliare il pezzo di un'altra carta che poi ho fustellato, che poi ho fustellato con la mia solita fustella e sono arrivata ad, alla lunghezza alla lunghezza che mi interessava. Quindi ho fatto così sia l'interno che l'esterno, vedete che, per esempio, l'interno ho tenuto una delle due carte più lunghe. Quello è veramente a vostra a vostra discrezione nell'interno per esempio in questo caso qui vi faccio vedere come com ho pensato di farlo abbiamo allora io qui ho utilizzato una delle mie carte che sono in formato a 4 quindi vedete che il formato a 4 ritagliato anche dei bordini che vengono con la stampa mi rimaneva più o meno così quindi cosa ho fatto sono andata a ritagliare dei pezzi di carta, che mi piaceva, come che si intonavano come colore, che mi permetteranno di, questa andrà di qua, che mi permetteranno di coprire tutto il mio bordo, perché io non voglio che si veda la carta blu, anche perché ha un colore che non, che, non, che non mi piace. Quindi, per cui metterò le mie strisce, in questo modo qui, e poi queste che ho sempre decorato con la mia fustella che mi faranno da chiusura. Ve lo faccio solo vedere così poi, dopodiché chiaramente sarà semplicemente solo tutto da munire di biadesivo e da incollare. Da quest'altra parte invece ho deciso di fare nuovamente una tasca, quindi metterò la mia parte intera più la tasca che ho realizzato sempre con il sistema che vi ho fatto vedere prima, del piego di un centimetro per parte smussato negli angoli in modo che quando lo vado a piegare non, la carta non si dia fastidio e non faccia spessore che andrò ad attaccare in questo modo per quanto invece riguarda le alette che cosa ho pensato di fare? non mi piaceva questa forma così un po', un po strana quindi che cosa ho fatto? Ho ritagliato un pezzo di cartoncino nero che ho fustellato sempre con la medesima fustella che ho utilizzato per tutti i motivi, che praticamente mi prende, tutto, mi prende tutta la mia, la mia piega l'ho fatta, l'avrò fatta tipo un 24 credo infatti l'ho fatta un 24 così mi rimane un po' di margine da una parte e l'altra e non c'è il pericolo che quando piego vada vada a dar fastidio e quindi praticamente incollerò questa parte sulla mia aletta in questo modo qui e poi ho ritagliato dei pezzi di carta più piccoli che mi faranno da finitura una nell'interno e in questo modo qui questo sarà incollato quindi rimane così e una così una nell'esterno e una nell'interno quindi vedrete che in questo modo vedete che in questo modo io ho praticamente la mia aletta adesso la prendo ve la faccio vedere la piego così che è Molto più completa, molto più alta, perché voglio che mi tenga meglio, che riesca a contenermi meglio i fogli che ho intenzione di mettere all'interno dai due lati del, del raccoglitore. Questo lavoro qui lo faccio su tutte e quattro le mie, le mie alette, praticamente. Piuttosto... Eh, dal momento che questo è un, magari un, una cosa particolare quando eh, la monto ne vediamo insieme quindi siamo alla fine della prima parte quindi apriamo il primo lato della cartellina diciamo da questa parte qui stessa cosa ho le, ale, le alette che ho deciso di gestire come eh, vi ho fatto vedere precedentemente anche per quanto riguarda la banda laterale Utilizzato sempre eh, ve li faccio vedere perché forse li ho fatti diversi. Sì, sono qui. Ho utilizzato sempre la stessa tecnica, quindi abbiamo questo tipo di, di chiusura qui. Qui per arrivare alla lunghezza. Alla lunghezza giusta ho utilizzato la mia carta verde di velluto che trovate nei miei download digitali insieme ai Pizzi. Quindi nella parte interna della copertina facciamo in questo modo. Ho deciso di mettere il solito foglio che non coprirà tutto con un pezzo di tinta unita con la mia solita fustella. Invece nell'altro lato all'interno Faccio vedere solo quello che incollerò. Ecco, qui ci sarà questo. Così avrò discorso sempre il solito per quanto riguarda le alette, mentre per l'interno, anche qui, foglio di carta scrap che vedete non completa, alla quale aggiungerò uno. Un altro pezzo di, no, così direi. Adesso poi decido mentre lo monto. Qui ho ritagliato un pezzettino di per coprire il fiore, perché in questo modo, in questo caso, non voglio che si veda il rosa perché non, non è un colore che, che è compreso nel tutto. E quindi coprirò quel fiore con quel pezzettino di, di carta che richiama la mia base. quindi indicativamente questo è quello che farò per, eh, per ehm, ricoprire diciamo tutta la mia la mia struttura però anche se è un po strano prima di eh, iniziare appunto a, a, a, a, ad incollare tutte le parti una cosa che farò e la farò insieme a voi è quella di gestire proprio il retro della mia del mio raccoglitore questo perché perché io praticamente voglio inserire gli elastici per chiuderlo e quindi per inserire allora tolgo tutto da dentro perché così evitiamo quando giro di, di far cadere tutte cose che non servono in questo modo qua. ok quindi visto che voglio inserire gli elastici che mi serviranno per chiudere la mia copertina cosa faccio vado a subito a gestire la parte esterna così vi faccio vedere come inserire gli elastici mentre tutto il resto si tratta semplicemente di incollare poi della carta eh, della carta di, di decorazione sulla mia, sul mio raccoglitore invece questa parte qua ci tengo a farla insieme a voi per farvi vedere come realizzarla ora come prima cosa vado ad attaccare la mia prima parte della carta sul retro ho già spellicolato, attaccato il biadesivo e spellicolato e adesso vado facendo molta attenzione ad incollarla in maniera corretta e dritta perché se no rischiamo di fare un disastro così in questo modo qua dopodiché vado ad attaccare la parte inferiore che ho realizzato con due tipi di carte diverse per non sprecare che ho incollato tra di loro e vado a realizzare anche qui una piccola tasca questo perché vado a, vado a mettere il biadesivo solo sui bordi in modo da lasciare la mia tasca libera perché così se vogliamo anche inserire qualcosa sul retro lo possiamo fare come avete visto in questo caso la tasca non ha le alette da un centimetro che vengono piegate ho semplicemente messo solo il biadesivo il biadesivo sui bordi questo cosa vuol dire che praticamente la tasca e comunque dal momento che è una tasca molto larga rimane comunque capiente però rimane leggermente più stretta di quella che si realizza facendo il piego poi lo, lo, lo vediamo nella, nel, nel, sul davanti dove ho fatto il piego dove si alla fine viene fuori proprio una tasca dove si può mettere qualcosa di decisamente più spesso allora ehm, quindi a questo punto io cosa ho fatto? sono andata a eh, chiudere la parte del retro della mia copertina questo perché? perché allora prima di, eh, di foderare l'interno devo andare a posizionare i miei elastici allora quindi come facciamo? io ho calcolato che voglio segnare allora a, facciamo un segno a 12 cm e un segno direi a 15 cm in modo da avere questa distanza che mi sembra un'ottima distanza per tenere bloccato il tutto dopodiché idem anche qui 15 centimetri e 12 centimetri. e siamo qui perfetto allora ora cosa voglio fare devo andare a inserire eh, a bloccare il mio elastico elastico che mi, che mi permetterà poi di chiudere la cartellina in questo modo e in questo modo praticamente quindi cosa devo fare devo andare a fermare il mio elastico in questi due punti quindi ne lascio un po di più intanto inizio a farmi una misura in modo da tagliare l'elastico lo lascio un po abbondante perché lo voglio fermare bene con sì, è anche un po' lungo ma non importa preferisco che sia un po' lungo così ho più margine per, per, per mettere del biadesivo quindi mi taglio due pezzi uguali di questo elastico e praticamente io devo andare a andarlo a fermare dove ho fatto i segni in questo punto e in questo punto così quindi facciamo prendo la matita e adesso io vado a segnare ok qua allora vado a segnare diciamo a più o meno indicativo eh. vi dico a due centimetri ma anche no un centimetro e mezzo dal bordo vado a fare un segno qui della larghezza del mio elastico in questo modo qua quindi questo me lo segno bene con la matita in modo che si veda voi non lo vedete non lo vedete bene ma io ho segnato proprio la larghezza dell'elastico con la matita idem da questa parte vado a fare a un centimetro e mezzo più o meno sì, così: vado a fare un segno da una parte e un segno dall'altra del mio elastico vedete prima da una parte poi dall'altra e adesso vado proprio a segnare vi faccio vedere vedete che ho segnato la larghezza dell'elastico di qua e la larghezza dell'elastico di qua quindi ve lo faccio vedere all'apro la mia cartellina prendo il mio tappettino per il taglio così e cosa vado a fare vado con il cutter a tagliare i due punti dove ho fatto il segno quindi uno vado proprio a fare due taglietti e due così perfetto ora non devo fare nient'altro che prendere il mio elastico e inserirlo quindi faccio entrare il mio elastico da una parte Adesso chiudo, lo faccio così, lo faccio entrare dalla parte giusta, ancora sbaglio poi non rimane bene, quindi così, lo faccio entrare anche da quest'altro lato qua, in questo modo, così, ok. perfetto ora sì ho fin troppo ho esagerato con con la lunghezza del con la lunghezza del, dell'elastico probabilmente quindi l'idea l'idea è questa ok vedete che nel momento in cui noi abbiamo stabilito che direi che questo questa pressione di elastico va bene perché adesso la mia cartellina è ancora vuota cosa vado a fare? vado a bloccare l'interno con del biadesivo così sono sicura che il mio elastico non si muova più quindi ne mettiamo un pezzo qui. E ne mettiamo un pezzo qui, così. Dopodiché ne metto ancora due pezzettini. Dopodiché taglierò la parte in più perché in effetti un po esagerato con la lunghezza in questo modo qua ok taglio la parte in più e siamo a posto quindi ho dovuto fare prima subito questa operazione perché altrimenti quando vado a ricoprire la parte interna di questo lato del, del raccoglitore eh, non posso più inserire inserire il mio elastico invece così vedete che siamo a posto praticamente andrò a fare subito adesso la stessa cosa dall'altro lato in questo modo ho fissato tutti i punti degli elastici ho esagerato col biadesivo tanto mi servirà per tenere anche ferma eh, la parte della carta che utilizzerò per, per decorare questa parte del raccoglitore quindi, non, quindi ho esagerato. Quindi con il raccoglitore chiuso praticamente così avrò la mia chiusura. Ho preferito farla dai due lati perché così tiene meglio. Ora, un'altra cosa che devo fare prima di eh, decorare con la carta tutto quanto è passare la mia i miei bordi mi sono allontanata dal microfono allontanare tut, eh, mi sono allontanata non so se si è sentito quello che ho detto comunque devo passare tutti i miei bordi con il distress nero questo perché perché eh, io avevo queste due cartelline e visto che eh, lo sapete non mi va di sprecare niente eh, ho deciso di utilizzare quello che avevo Ehm però questo azzurro come colore non c'entra nulla con, quelle, con, so, con le carte che ho deciso di utilizzare per, per decorarlo, che sono prevalentemente sul verde. Quindi eh, io cosa farò? Andrò a passare tutti i miei bordi con il nero, in maniera anche un pochino più, vedete, un po' più del bordo. Non solo i bordini come si fa di solito, ma anche proprio la parte, la prima parte della... Della mia, della mia carta in modo che una volta che eh, incollo sopra la mia carta di decorazione la parte sottostante è sempre nera questo è un lavoro che io vado a fare perché non, non, non c'è compatibilità tra il colore della mia delle cartelline del, del cartolaio e la carta di decorazione che ho, de, ho deciso di utilizzare chiaramente per ovviare a questo inconveniente se voi non avete della car del, delle cartelline già a casa che volete utilizzare per questo scopo e le dovete comprare, chiaramente le comprate del colore che più o meno si sia, sia più simile o perlomeno che vada che si accompagni bene alle carte che avete deciso di utilizzare per decorare e avete risolto il problema. Potete passare semplicemente un po' di distress sui bordi se avete piacere o addirittura potete passare niente, se per esempio queste cartelline fossero state nere io non avrei dovuto neanche fare questa operazione, ma visto che non è così io la vado a fare su tutta la mia cartellina questo è come si presenta il mio raccoglitore dopo aver fatto il passaggio con il distress nero su tutti i bordi, vedete che sono passata anche bene qua sulle fessure dove poi andrò ad incollare la carta per evitare che si veda il blu, diciamo, della mia cartellina, ok? Quindi, fatto questo, prima di procedere io con l'incollare tutta, tutta la carta, che non sto a, a farvi perdere tempo a vedere come, tanto devo semplicemente, semplicemente, è un'operazione lunghissima, ma devo attaccare biadesivo e attaccare tutto, come vi ho detto prima, vi faccio vedere come realizzo una delle alette, che è una cosa un pochino diversa da, da, dall'attaccare semplicemente della carta. Quindi procedo in questo modo. Allora, in questo caso vado ad utilizzare della semplice colla per la carta e la vado a passare bene su tutto questo supportino qui che devo andare a ricoprire con il mio nero. Quindi così. Ok. Perfetto. Ora, via questo foglio vado ad incollare la carta che ho ritagliato centrandola così sui due lati vedete che l'ho tagliata più corta perché in questo modo non dà fastidio né quando chiudo la cartellina né quando chiudo la letta quindi vedete che Abbiamo ricoperto la nostra letta brutta che perlomeno a me non piaceva, per cui adesso cosa faccio? Qui ho macchiato di colla che non va bene, vado ad incollare con ho munito di biadesivo i due pezzettini. Questo l'ho già fatto prima, così non faccio perdere tempo voi mentre incollo tutto, in questo modo qui. Okay. e vado ad incollare lasciando che si veda il nero delle mie dei miei fiorellini della mia solita sustella quindi vado ad incollare questa carta sull'esterno e questa carta sull'interno questa è una delle mie carte che trovate sul, nel mio negozio virtuale online che si chiama Creations, Creations Candida su Etsy dove ho messo il mio primo pacchetto digitale di carte scrap che ho realizzato con la gel press e altre computer e altre, e altre cose. Tra l'altro mi è stato chiesto di eh, magari realizzare un tutorial su come le ho fatte e non escluso che lo potrò fare in uno dei miei prossimi tutorial quindi questo andiamo a incollarlo così ok quindi questa è la mia letta vedete che ha cambiato questa era la letta di prima vi faccio vedere e questa è la letta che ho deciso di realizzare molto più larga, molto più alta, che mi permetterà di contenere meglio i fogli che ho intenzione di riporre da questa parte del, del raccoglitore. Quindi a questo punto non mi resta che incollare tutte le altre parti di decorazione sulla mia, sulle mie due cartelline. Questa è la base del raccoglitore terminata dopo aver incollato tutti i miei particolari di carta scrap. Quindi come vi avevo fatto già vedere mostrandovi la carta come l'avevo tagliata, qui abbiamo una tasca e un'altra tasca che ho realizzato con le alette da un centimetro sul lato, su ogni lato del della mia tasca questo perché vedete così ottengo una tasca che mi permette di inserire qualcosa di un pochino più spesso e ora ve lo faccio vedere dentro con tutti i particolari di carta incollati qui abbiamo un'altra tasca e questo è l'interno ok e ancora chiaramente questa è solo la struttura ancora da finire allora cosa vi voglio far vedere vi voglio far vedere lo farò solo da un lato e poi dopo eh, per farvi vedere come poi dopo dall'altra parte lo farò io eh, come eh, voglio chiudere praticamente le due, le due alette per fare ancora di più da fermo una volta che inserirò all'interno del mio raccoglitore i fogli A4 allora, per fare questa chiusura cosa faccio? Mi taglio quattro tondini, li farò di questo colore tinta unita così non vanno tanto più, è un colore che va bene per, per tutte e quattro le alette. Allora, io adesso ne taglio quattro, ma chiaramente per farvi vedere ne ho persa una, vabbè, la cercherò poi. A me in questo momento ne servono solo due, perché poi le altre due, eccola, mi era caduta. Allora, le altre due le utilizzerò dall'altra parte, però in questo caso me ne servono solo due. Quindi una e l'altra è qua, non la vedevo, che metterò dall'altro lato. Ok, ora con una matita vado a segnare dove bloccare i miei cerchietti prendiamo il righello qui allora qua abbiamo un 24 cm quindi a 12 cm che è il centro per quanto riguarda invece la distanza dal bordo direi che la facciamo ad occhio potrebbe essere tipo sì, questa per cui tengo di riferimento così ok andiamo sul bianco così mi si vede meglio facciamo 12 qui e idem dall'altra parte, teniamo la stessa distanza ottenuto dal bordo 3 centimetri. Quindi segniamo il 12, che è qui, e il 3 centimetri che è qui. Ok. Così avremo praticamente i due bottoncini alla stessa distanza. Vi presento, così giusto da, da... Infatti mi sembrava che questo qui... Ah sì, esatto. Infatti mi sembrava troppo lontano perché i 3 cm devo prenderli così dal bordo nero. Per cui è qui. Ok, adesso mi tornano i conti. Infatti mi sembrava troppo lontano. Perfetto ora cosa facciamo andiamo a bucare a questo punto direi buchiamo prima la parte sotto così mi rimane poi di riferimento quando devo andare ad attaccare il mio bottoncino prendo questa spugna giusto così per metterla sotto e con il punteruolo col punteruolo vado a bucare eccoci, in un punto questo, così e anche dall'altra parte In vedere di non bucare quello sbagliato no, era questo qua più vicino, quindi questo, così facciamo il buco, così sappiamo che dobbiamo andare ad attaccare il mio cerchiettino faccio così, incollo il biadesivo dietro, ok, non vado a spellicolare dall'altro lato, lo lascio così e questo mi crea uno spessore e una compattezza del cerchio decisamente maggiore. Dopodiché un'idea potrebbe essere quella di, se ce l'avete, è che io cerco sempre di eh, magari evitare dei materiali particolari perché qualcuno mi può dire io non ho non abbiamo il materiale che utilizzi tu e a volte passa la voglia di fare, di fare un lavoro per quello cerco sempre di utilizzare eh, materiali molto semplici però ci sono delle varianti che si possono utilizzare in questo caso avrei potuto, avrei potuto utilizzare per fare i cerchietti la stone paper la stone paper non si strappa è rigida e quindi bastava solo un cerchiettino di stone paper e avremmo risolto il problema però eh, ripeto la stone paper è un materiale che non tutti hanno perché magari eh, magari alcuni non, non sanno neanche di che cosa sto parlando è un particolare materiale di stamperia che non si strappa che si può cucire, che si può colorare è un, è un materiale molto molto ehm, eh, come si dice, non mi viene in mente la parola si può utilizzare per fare tantissime cose è molto valido, quindi potevo utilizzare questo però in questo caso ho preferito semplicemente farlo con del cartoncino così chiunque può, può fare una, una cosa del genere potete non avere questa fustella non importa, ve lo ritagliate a mano vedete che cerco sempre di fare cose che tutti possono realizzare quindi ehm, in questo modo ecco il mio il mio cerchietto è decisamente decisamente più rigido ora cosa vado a fare vado a bucare al centro di tutti e due i cerchietti sempre io lo faccio così ad occhio eh? tanto non ad occhio vado a bucare così vedete fate attenzione alle dita quindi faccio un buco qui e un buco qui volendo anche qui con una con una penna, se volete fare un lavoro più preciso con una matita segnate il centro poi dopo cancellate perché altrimenti vi verrà come a me che non è perfettissimamente centrato ma sinceramente non, non importa per quanto mi riguarda quindi va bene così adesso vado ad inserire uno di questi vedete segnalini con il con le alette no così non si vede mi rendo conto che non si vede con le alette di apertura sul posteriore quindi lo vado a inserire prima qui, vediamo se il buco è abbastanza grande che mi permette di inserirlo, se no lo devo allargare un po' in qualche modo, eh, infatti un po' no, è un po', è un po' troppo piccolo, quindi allora proviamo così ad andare proprio un pochino fino in fondo in modo da allargarlo meglio, vediamo se basta, aspettate, perché l'ho proprio piegato sono stata un po' troppo violenta perfetto, così è entrato eccoci e adesso lo vado a far entrare anche dall'altra parte in questo modo qua ok? allora ve lo avvicino così così lo vedete meglio quindi fissato il mio cerchietto vado ad allargare le alette dietro così in modo che rimane bloccato Qui andrò a coprire con un ulteriore cerchietto della stessa carta del mio fondo e non si vedrà neanche che c'è il, il bottuscino. Stessa cosa andiamo a fare per l'altro. Quindi intanto allarghiamo subito questo perché abbiamo visto che il primo buchino non è sufficiente. Quindi vado ad inserire così. Ce la facciamo, sì andiamo ad inserire dall'altra parte, in questo modo qua, ecco questo è un po', un po' meno centrato decisamente, ma non importa, e adesso vado ad aprire le mie alette, che poi mi preoccuperò di chiudere in questo modo, con un cerchietto della stessa, della stessa carta vado ad incollarglielo sopra e non si vedrà più. A questo punto cosa faccio semplicemente prendiamo dello spago che ho qui eccolo io ho lo spago oppure si può anche inserire un altro tipo di filo però io metto lo spago anche se questo in effetti è un pochino troppo spesso per però non importa allora facciamo così poteva essere un pochino più sottile ma io in questo momento non ce l'ho e quindi come dico sempre se riusciamo utilizziamo le cose che abbiamo in casa e va bene così senza preoccuparci troppo di avere sempre i materiali perfetti tanto i lavori vengono bene comunque certo bisogna usare delle cose che vanno bene però senza star lì a stressarsi con delle, dei materiali particolari ho fatto il nodo avete visto quindi vado a tagliare qui ok dopodiché allungo il mio filo, perché non so quanto ce ne vorrà, vado a fare questo lavoro. Vado ad inserire il mio spago, così questo intanto gli darà modo di sollevarsi di quanto basta. Ok? Facciamo così. Ok. Così e così. Direi che è sufficiente. Vado a tagliare, forse non si è visto, vabbè, non si è visto come, perché vedo che, vedete, ho fatto semplicemente un giro, così, e adesso vado a fermare in questo modo, ok, il mio spago non si muove più, lascio un po' di margine, quindi taglio il filo un po' più lungo, perché, perché adesso è vuoto, ma poi una volta che vado ad inserire i fogli, chiaramente avrò bisogno di più morbidezza, quando, vedete, si allargerà, ci sarà più bisogno di più spazio. In questo modo qui io ho i miei fogli ben fermi. Chiaramente andrò a fare la stessa cosa, ma vi ho fatto vedere come ho fatto da un lato, lo farò io di qua, per fare eh, lo stesso motivo e per bloccare i fogli anche dall'altra parte della, del mio raccoglitore. Ora voglio farvi vedere invece eh, come ho deciso di decorare questa pagina allora questa eh, non ci sono tasche non c'è nulla, l'ho solo ricoperta con della carta allora in questo caso voglio mettere un block notice che può sempre servire per eh, per scrivere degli appunti e poi eh, applicherò questa bustina che ho fatto io se avete piacere magari di, di vedere come l'ho fatta scrivetemelo nei commenti magari scrivetemelo subito mentre state guardando il video così non ve lo dimenticate perché voglio capire se vi può interessare e vi faccio vedere come realizzarla è una cosa molto veloce da fare però è una cosa carina del resto si potrebbero anche poi decorare diversamente le buste e utilizzarle negli album in qualche altro modo come, come si vuole però sono del, è un'idea un carina che si può utilizzare io l'ho già fatta eh, perché altrimenti il video diventerebbe troppo lungo e quindi non, non vi posso far vedere anche in questo video come si realizza questa busta però però se volete scrivetemelo nei commenti e io ve lo faccio vedere una busta che ho ricavato da un semplice foglio di questi di questi pari raccoglitori quindi questa busta praticamente è stata ricavata da uno di questi fogli qua quindi ditemelo se volete vi faccio un video un tutorial vi faccio vedere come fare tra l'altro ho utilizzato, vedete, una calamita per la chiusura, che mi sembra un'idea carina per, eh, per poterla chiudere bene, quindi per poter inserire quello che preferiamo. Allora, ehm, nello specifico, per esempio, in questo caso, visto che questo è il raccoglitore della mia carta scrap, io eh, penso che qui andrò ad, utilizzare, ad, cioè andrò ad utilizzarla, per esempio, per inserire dei particolari già ritagliati, ma nulla ci vieta di Utilizzarla invece per, per poter inserire ad esempio una, una matita, una matita sottile da utilizzare per scrivere sul Block Notes. Come, come, come si preferisce, quindi io ho munito di biadesivo la mia bustina in modo da andarla ad attaccare e l'attacco per prima perché voglio avere una idea precisa di dove devo andare a posizionare il mio, il mio Block Notes. Quindi, cosa faccio? Vado a posizionare prima questa, così, sul fondo e più o meno la centriamo, quindi in questo modo qui, ok? Perfetto. E adesso andiamo a bloccare il mio block blocnotes. Allora, ehm, come, come voglio fare? Allora, voglio, voglio fare in modo che nel momento in cui il block blocnotes è finito, l'abbiamo utilizzato lo possiamo sostituire senza rovinare il nostro raccoglitore quindi io cosa ho fatto ho calcolato io vi dico il mio la mia misura ma per voi può essere diversa perché dipende da blocco notes che usate questa è eh, la larghezza di questo blocco notes è 10 e mezzo quindi cosa ho fatto ho tagliato una striscia delle dimensioni di 13 e mezzo quindi ottenuto un centimetro in, e mezzo in più della mia larghezza totale e poi sono andata a fare un piego il mio solito piego da un centimetro piego da un centimetro che ho già munito di biadesivo che praticamente mi servirà per bloccare il mio block notice vi faccio vedere come perché tanto già solo per posizionare la mia striscia ho bisogno di del mio block notes quindi la parte rigida che è questa la parte rigida del block notes block notes io la droga andrò, andrò ad infilare nella mia nella mia taschina lo centro vedete che avendo fatto un 13 e mezzo avendo ottenuto un centimetro e mezzo per parte avendo fatto il piego ho un pochino di margine che mi permetterà di inserire facilmente il mio block notes. E quindi vado praticamente ad incollarla. Direi così, andiamo a centrare un po' bene e la mettiamo allineata anche qui. Così. Ok. Incolliamo bene i laterali. A questo punto vi faccio vedere possiamo sfilare il block notes, quindi incolliamo bene. E questo mi permetterà di inserire il mio Block Notes con facilità e di sostituirlo quando questo sarà finito, sarà già tutto usufruito. Ora, cosa faccio? Vado a decorare il frontale del Block Notes. Come lo voglio decorare? Allora, qua utilizzerò la mia carta scrap, quella che ho eh, il set digitale che trovate sul mio canale, con i centrini, centrini che ho, per esempio, vi faccio vedere che ho ritagliato. Questi sono dei centrini che ho ritagliato e eh, in questo caso voglio utilizzare questo per esempio che mi piace. Sì. Quindi cosa faccio? Vado ad incollare questo come base. Allora, prima mi piacerebbe passare un po' di distress. Qui, eccoci. Allora, passo un po' di distress qua tutto intorno così toglio, tolgo il bianco della carta che ho ritagliato, così. E già che ci sono, per fare proprio un lavoro proprio completo, vado anche a sporcare di nero tutto intorno al mio block notes, così evitiamo che si veda anche qui nel bordino, che se non è proprio preciso il mio, il mio taglio, non si veda proprio l'arancione, che è un colore che non c'entra molto. E vado ad incollare la mia carta su sulla copertina. Questo lo facciamo semplicemente con della colla per carta, che potrebbe essere questa. Quindi vado a mettere un po' di colla qui tutto intorno, così. Chiaramente, se volete, vi, vi procurerete non solo un una parte che sono abbastanza standard, ma magari non, non per esempio, io ho comprato un blocchetto di questi block notes al supermercato, ce n'erano tre o quattro, quindi eh, sono, sono a posto per un bel po', diciamo. Per cui vado ad incollare la mia base, così. Poi questa colla vi permette anche eventualmente, vedete di, di spostare un pochino. Quindi questa è la base poi se vogliamo con il con il con il punto un po storto eh? aspettate un attimo che eh, non riesco più tanto ad aggiustarlo è venuto leggermente storto vedete sul fondo quindi cosa facciamo andiamo con il distress a coprire col nero a parte che questa parte verrà coperta quindi non si vede così e poi vado a tagliare ecco piacerebbe così mi sembra carino vado a tagliare a metà il mio centrino una metà che potrebbe essere tipo questa qui così ok perfetto passo anche questo con il distress molto velocemente in questo modo qui soprattutto qui sul bordo visto che andiamo a metterlo poi sul bordo del block notice e lo vado ad incollare così ecco, così vado anche a coprire la parte più in basso, perfetto, va bene così quindi, facciamo in questo modo vado a passare la mia colla lo faccio direttamente qui, tanto in questa parte dovrò andare ad incollare, quindi se debordo un pochino non c'è problema ok eh, vado ad incollare così eccoci in questo caso non, non voglio mettere delle decorazioni in rilievo perché essendo un raccoglitore deve essere anche molto maneggevole non deve essere una cosa che appena la tocchi si spostano si si piegano i petoli dei fiori quindi faccio un qualcosa di tutto piatto eh, cosa volevo dirvi, voi direte vabbè non è che ogni volta che dobbiamo cambiare il uh, block notice dobbiamo rifare la copertina assolutamente no perché se vedete io cosa ho fatto ho decorato la copertina proprio qui dove c'è il taglio ok. quindi nel momento in cui avete eh, avete finito il, il vostro block notice non vi resta nient'altro da fare che tagliare la copertina e andarla semplicemente ad incollare su Block Notes nuovo. E quindi voi il lavoro lo fate solo una volta. Per cui vado ad inserire qui, ok. E questa è la mia idea. Block Notes è il contenitore per le mie i miei particolari tagliati intendo per esempio vedete qua tutti i miei fiori potrebbero essere i fiori piuttosto che, che qualcos'altro adesso poi deciderò cosa inserire a questo punto fatemi pensare perché forse vi ho fatto vedere tutto quello che più o meno volevo, volevo mostrarvi quindi vado a eh, inserire anche dall'altro lato il blocco per eh, la mia carta e direi che eh, siamo al quasi eh, perché non, non mi resta solo che fare delle piccole decorazioni. Allora, facciamo così. Vado a mettere anche qui uno dei miei pizzi, dei miei centrini. Lo taglio a metà. Così. Ok. Quindi questo lo mettiamo qui. Okay. Guardate che bello. Allora, vado a... Anche qui vado a passare un po' di distress. di stress che prometto sempre prima di incollarlo così sembra un pochino sembra un pochino più in rilievo eccoci ecco fatto e poi lo andiamo ad incollare qui quindi di nuovo anche semplicemente la colla per la carta e andiamo ad incollare Facciamo così, stiamo in, questo, in questi paraggi, tanto qui dobbiamo incollarlo quindi anche se va un po' di colla non importa perché rimane sempre sotto il nostro pezzettino di carta, così. E quindi lo andiamo a mettere proprio a filo in modo che sembri che esca, che sia un centrino che gira dalla pagina, quindi così. Facciamo così, ancora un po' di distress e siamo a posto, ok ops ho dato una testata alla, alla telecamera quindi si è fermata si si è fermata invece diciamo che qui cosa possiamo mettere allora facciamo così mettiamo semplicemente ecco ma proprio una cosina piccola piccola piccola va giusto per potrebbe essere questa allora mettiamo un po di colla questo è del della garza che ho sporcato di grigio semplicemente quindi le incolliamo un pochino qui perché tanto queste cose qua non, non patiscono l'importante è non mettere niente di, di sporgente che si rovina ma io in questo caso metto sì dei fiori questi sono sempre i fiori che ormai trovate dappertutto perché sono i fiori che sono nel mio negozio digitale però li metto proprio piatti così non, non c'è problema che, che si rovinino mettiamo così giusto solo per dare un pochino di motivo mettiamo un altro e mettiamo anche una fogliolina così ok, quindi tolta la colla su tutto perché la fogliolina la dobbiamo mettere un pochino sotto eccoci, potrebbe essere una cosa del genere ecco, va bene così adesso vi faccio vedere tutto molto piatto anche qui mettiamo ancora un po' di, di colla così qui non si muove più nulla eccoci poi magari posso mettere giusto ma no, non metto niente non metto nessuna paillette potrei mettere delle paillette al centro dei fiorellini ma lo lascerei, lo lascerei semplice così perché altrimenti non rimane un po sporgente e non è quello che voglio fare e stessa cosa voglio fare eh, decorare un pochino ma pochissimo il frontale quindi allora chiudiamo i nostri elastici per vedere ok vuol dire possiamo eh, decorare da questo lato qua per cui facciamo così mettiamo un pezzettino di carta che è sempre questa carta che trovate in tinta unita nella mia, nel mio download dei centrini che è un velluto che vi assicuro che è un effetto molto bello da utilizzare come sfondo per, per fare delle decorazioni c'è sia verdino che rosa antico io in questo caso uso il verde perché sono tutte le tonalità che ho usato per il mio raccoglitore poi magari in qualche altro lavoro che farò invece utilizzerò il rosa così ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere utilizzato, quindi mettiamo questa qui, questo è un altro dei centrini che ho ritagliato, quindi facciamo così, ok. E vediamo un po', Potremmo mettere anche qui del, per richiamare la parte interna, possiamo mettere del, un pezzettino di garza. Aspettate che devo togliere i bordi che sono troppo duri e sono troppo grandi, tanto non ci servono. La stropiccio un po' con le mani. Ecco, in questo caso, visto che l'ho sporcata con l'acrilico grigio, rimane, molto, rimane più rigida. quindi quando uno la divide più che dividersi si strappa un po' ma non importa perché tanto va bene lo stesso io dopo la incollo magari anzi un pezzo qua lo tolgo e metterò solo questa così ok allora cominciamo con l'incollare questa parte così decorazione molto molto molto semplice e su, chiaramente dal lato opposto a dove abbiamo messo gli elastici che così non danno fastidio allora, facciamo così mettiamo la colla tutto intorno al mio centrino questa colla carta più, su carta è perfetta, veloce e attacca benissimo quindi lo metterei così ok andiamo a mettere la nostra garza quindi mettiamo un po' di colla qui così attacchiamo la garza che tanto si attacca anche bene con, con questa colla già sperimentata ok e anche qui andiamo a mettere giusto un paio di fiorellini sul marroncino in questo caso visto che c'è un po' di marrone nella parte alta del, del disegno ma tanto di questi fiori non so se avete già visto la mia, la mia pagina da stampare ne ho fatte, ce ne sono di varie tonalità e quindi alla fine si riesce sempre ad utilizzarli perché in base ai colori di base che avete messo ci sono sempre dei fiorellini che ho cercato di fare dei colori e chiaramente a gusto mio come, come colori quindi, però direi dei colori che, che si riescono sempre ad adattare con qualsiasi carta e anche qui mettiamo la nostra fogliolina i nostri fiori sovrapposti che non andrò a decorare con altro perline o cose di nessun tipo perché in questo modo vedete rimane tutto tutto piatto quindi quindi più comodo da, da gestire senza problemi lo faccio vedere da vicino semplice ma così giusto per per abbellire un po Anche il video di oggi è terminato, spero che l'idea di questo raccoglitore per foglia 4 vi sia piaciuta, soprattutto a Marta che mi aveva chiesto un'idea un per un raccoglitore per i suoi spartiti musicali. E se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile e se il video vi è piaciuto e non siete ancora iscritti al mio canale vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!